Ecco, buongiorno a tutti. a Questo terzo incontro del corso per, eh, Rappresentare il paesaggio culturale, un corso di formazione per ecomusei su licenze libere, OpenStreetMap e Wikipedia. La lezione di oggi eh, ha per titolo I dati e il patrimonio degli ecomusei su OpenStreetMap e verrà presentata da Lorenzo Stucchi, coordinatore. Di OpenStreetMap per la Lombardia. Ecco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Quindi riprendiamo il, quello il lavoro che abbiamo iniziato la, la volta scorsa. E parto prima di partire con nuovi elementi, partiamo guardando quello che si è fatto la trasporta scorsa. Quindi, con il, uno degli aspetti che abbiamo visti fondamentali è la, la struttura del modello dei dati in OpenStreetMap. Abbiamo visto la, la scorsa volta. Mi, mi sentite? Perché sì. Ve, sì, vedo ora sì. che ti ok. Vedevo le altre telecamere ferme non capivo se si fosse fermato tutto. E abbiamo visto che esistono tre tipi di geometrie, quindi i nodi che sono dei singoli punti, delle, le Way che sono delle linee, oppure delle, delle aree, quindi delle linee come delle strade, dei fiumi, delle aree come le, un edificio o anche un, un, un lago o mare. E una relazione che invece è una combinazione di questi elementi. Un altro aspetto fondamentale è i tag. Quelli che, erano, quelli che erano prima descrivevano le geometrie. I tag descrivono cosa questi elementi rappresentano. Cosa questi elementi rappresentano? Quindi potremmo avere, i tag si, sono composti da una chiave e da un valore. Ad esempio, qui abbiamo degli esempi di questi path. Apro questo link. Do, a questo link, che adesso vi mostro, sono elencati tutti nel frattempo torno alla presentazione, nel frattempo che si apre, sono elencati tutti, tutte le possibili combinazioni di chiavi e valori che sono già esistenti in OpenStreetMap e che sono ampiamente diffusi. Sono quelli principali da cui cercare, sono quelli di maggiore interesse. Non ne esistono altri, non, sono quelli, non, so, non ne esistono molti altri. Se la pagina si è caricata. Non si... dietro. E quindi vi consiglio di andare a questa pagina quando non sapete come mappare qualcosa, come funziona, come, come, come se voglio inserire un elemento particolare e non so come trovarlo, a questa pagina è tutto spiegato e tutto riportato. Inoltre eh, vedremo poi avanti un altro link che abbiamo creato con, con Yolanda, una, nella serie di elementi principali di interesse per gli ecomusei che quindi sono, che sono più di interesse appunto per questi aspetti provo un secondo a vedere se così carica di più quindi abbiamo visto il primo esempio che era l'aggiunta della sede dell'ecomuseo ho fatto l'esempio sull'ecomuseo per Adda Leonardo okay. quindi vi ricondivido Abbiamo visto, quindi, ipotizziamo di voler raggiungere la sede del nostro comuseo, che noi sappiamo che si trova in questo punto. Andiamo sul sito di e cerchiamo il paese nel quale vogliamo locarci, oppure, se siamo nei pressi del, di, di dove vogliamo locarci, con l'opzione lo, mostra, mostra la mia posizione, possiamo posizionarci correttamente in quel punto. Una volta che siamo nella zona, io so che questa è la casa dove risiede il comuseo, ho fatto il login perché vedo il mio username in alto a destra, Posso cliccare su modifica e quello che succede è che si trasforma, cambia dalla semplice visualizzazione, si passa a una, alla possibilità di modificare direttamente questi dati. Che ok, quindi adesso abbiamo il nostro. vedete che sono comparsi i nostri dati come sono visualizzati in un'altra visualizzazione. Abbiamo eh, una mappa di, di fondo chiamata generalmente un'immagine satellitare, eh, chiamata base map, che volendo possiamo cambiare con questo menu sulla destra, con i tre livelli, e a questi livelli abbiamo diverse immagini possibili. Le più diffuse sono Bing, che sono quelle più storiche, o se no possiamo scegliere quelle eh, Maxar, che sono quelle più recenti nella maggior parte della Lombardia. Una volta che sono in questa zona schiaccio su punto perché abbiamo visto che la sede l'ecomuseo tendenzialmente si trova dentro un altro edificio che può essere un eh, comune o altri elementi e quindi in linea, in linea generale non, è, non rappresenta un intero edificio. Se rappresentasse un intero edificio vado a disegnare la sagoma dell'edificio come in questo caso. Zoom un secondo. Consiglio di usare il mouse per, per muoversi perché risulta più semplice in tutto il processo. Quindi clicco, vedete la vedete a fatica la mia crocina la mia croce piccola che rappresenta dove, dove sto indicando clicco e si crea questa icona con, eh, con questo ping che è il punto dove ho scelto che sia la sede del, del museo in cerca cerco museo e mi compare come primo riferimento museo Metto come ho detto prima eh, è, è, un, è semplice cioè, semplicemente non esiste ancora l'indicatore che rappresenta l'ecomuseo ma noi possiamo inserire l'ecomuseo quindi nel nome, inseriamo il nome in questo caso generico eco museo, poi non andiamo a salvare. Nell'operatore non indichiamo niente in questo caso perché non, non fa riferimento. In, non, non è utile in questo caso. È importante che nel tipo scriviamo Eco Museum. Quindi, questo dire che il tipo è un eco museum ci va proprio a definire che quello che stiamo agendo è uno de, del nostro eco museo. Scrivere semplicemente nel nome Ecomuseo è soltanto un'informazione generica, non ci rappresenta davvero, non ci indica davvero cosa stiamo inserendo. Abbiamo visto che poi c'è la possibilità di inserire l'indirizzo e tendenzialmente ci, se, schi se schiacciamo ci escono già i nomi delle vie nelle prossimità, che probabilmente è la via corretta. Eh, notiamo anche che è importante che il nome sia scritto nello stesso modo come ci compare qua, quindi è consigliato cliccare su uno dei suggerimenti che sono rappresentati. Ad esempio la via Alzaia è anche per la città, eh va Eva eh e ce lo consiglia, ce lo suggerisce. Una volta che abbiamo fatto questo, se scendete, c'è questo pannello etichette che probabilmente troverete chiuso, ma cliccando si apre, che ci indica tutti i tag nella composizione che abbiamo visto prima di chiavi a sinistra, in grassetto in questo caso, i valori sulla destra, che abbiamo scelto. Una volta che abbiamo completato tutto, in alto a destra abbiamo salva. Quindi clicchiamo su salva e ci vedete che la schermata si è un attimo ingrigita e Cimos ci ha cambiato questo pannello sulla destra, che ci, ci chiede di inserire una descrizione di quello che abbiamo fatto, quindi ad esempio, eh, inserimento e comuseo, e poi scriviamo, scriviamo un testo più lungo che spiega maggiormente, e una volta che abbiamo fatto questo, eh, visto che è sbagliato a scriverlo, clicchiamo su carica, che vedete in blu, e questo carica le nostre modifiche all'interno di OpenStreetMap. No? Semplice, questa è la procedura. Io non lo faccio semplicemente perché non, non è preciso, non è corretto quello che ho fatto. Torno indietro e questo era il primo caso che abbiamo visto. Il secondo caso, che abbiamo visto che è di interesse per gli ecomusei, è, uno, è una difficoltà leggermente maggiore, che è l'aggiunta dei confini. Vi porto questo esempio. O se mi si apre, che non so se c'è un rappresentante anche di questo museo qui presente che è l'ecomuseo della Resistenza, che è situato, è solo, visto che non sono nella zona, ho bisogno anch'io di, di un quadro di, di un inquadramento dell'area, dell quindi vedete questa è la zona tra diciamo, la provincia di Sondrio e la provincia di Brescia, nella parte più, più a destra, quindi Portiano Volge è in provincia di Brescia, ed è in provincia di Brescia, mentre altri comuni come Villa di Tirano e Tirano sono all'interno della, della, della provincia di eh, Sondrio. Se io mi tengo questa da parte perché mi interessa poi, se io vado su OpenStreetMap, come adesso dovreste vedere, vedete ho scelto semplicemente, mi muovo, vado a Tirano perché mi è comodo a questo punto, vado a Tirano vedete che mi comp... è andato a Tirana in... in Albania e non a Tirano a Sondrio, se mi muovo anch'io inizio a muovermi comunque so dov'è. Vedete, adesso mi è comparso. Ok, cosa devo fare? Vedete che... Ho un po' di difficoltà. Provo a cambiare la visualizzazione che dovrebbe aiutarci. È peggio. Niente, quella migliore è questa. Se vedete, si vedono questa linea grossa, un po' più spessa. Vedete il mio mouse? No. Ora vedete il mio puntatore. Si vede. Si, vede? si vede il puntatore rosso. Ok. Vedete questa linea spessa che rappresenta il confine tra l'Italia e la Svizzera. Se, se, se riuscite a vedere ci si vedono anche delle linee più sottili che rappresentano, come in questo caso, scusate, devo tornare al puntatore, come in questo caso, come in questa linea, che separa due diversi comuni quindi visto che in questo caso l'ecomuseo della resistenza è composto da eh, diversi comuni che tra di loro formano un territorio dell'ecomuseo, come credo sia molto probabile in molti altri Ecomusei, quello che devo fare è creare quella che abbiamo visto che è una relazione, quindi una relazione che è un insieme di linee che già compongono i confini dell'ecomuseo, quindi ad esempio io Siccome io non conosco esattamente come la struttura, ho sempre la mappa che vi ho mostrato prima di fianco, parto da questo punto che vado, modifico, e mi è utile sapere quale di questi musei, cosa, di cosa fa parte un ecomuseo, di cosa, di... un secondo che modifica, io mi tengo, adesso vedremo che questa, questo confine che vedete, vedrete tratteggiato adesso con una riga, su cui una, facciamo questo pezzo che è più semplice, vedete questa linea tratteggiata, in, che adesso è pulsa di rosso, che è tratteggiata in bianco e blu, questa è la linea del confine, che vedete anche sulla sinistra che è rappresentato confine amministrativo, questa che vedete più sulla destra in realtà è semplicemente un fiume. Cosa che può succedere molto che un fiume in realtà rappresenta il confine amministrativo tra due entità. Quello che dobbiamo fare è vedere che il nostro confine è la separazione tra Teglio e Aprica e dalla nostra mappa sappiamo che il comune di Aprica fa parte del nostro ecomuseo e il comune di Teglio no e quello che dobbiamo fare è andare a creare una nuova relazione che ci dà i confini dell'ecomuseo. Quindi io selezionando una linea che fa parte, che separa questi due confini, vado a scegliere sul più, aggiungo una nuova relazione come relazione gli devo dare un nome e lo chiamo con il, il, il nome dell'ecomuseo ok scusate clicco nuova relazione ed è un confine gli do un nome che è ecomuseo della resistenza un tipo che è possibile riscontrare in questa pagina wiki comunque il tipo è eh, boundary, che vuol dire semplicemente confine. Ok, mi ha già segnato, vedete qui mi ha già segnato che il tipo è boundary, e poi adesso vi mostro direttamente dove puoi andare a cercare la pagina wiki. Che vi mostro, poi vedete che ci spiega come dobbiamo appare i confini della nostra, della nostra comune, provo a ingrandire un secondo questa pagina, poi in questo link ve lo lascio, ci dice che il nostro tipo deve essere boundary, il nostro boundary deve essere comuseum, quindi io torno sulla mia schermata, vedete che ho tipo, boundary, nome, ho nome nome dell'EcoMuseum, e come boundary, ve già consiglio a lui, inserisco ecomuseum, sempre in inglese come vedevamo prima. Quindi ora che ho creato il mio confine tra, tra, tra le due linee del parco ho semplicemente iniziato a creare questa relazione. Ora devo muovermi lungo il percorso, vedete che con finché continua a lapeggiare vuol dire che questa linea già fa parte di questa relazione. Questo è un processo un attimo lungo ma molto, molto semplice, solamente un attimo ripetitivo. Posso zoomare un attimo indietro per aiutarmi a capire dove mi sto muovendo, se il confine è comunque ancora lungo. Vedete, sono arrivato a questo punto in cui la linea sta continuando a lampeggiare, quindi in realtà il confine non è cambiato perché sono sempre al confine tra i due comuni. Ma in questo caso vedete che ho il comune di Teglio e il comune di Aprica, quindi non mi è cambiato il confine, sono sempre sullo stesso confine. Quello che devo fare è che il, il, la, la way, quella, questa linea precedente, fa parte già di questa nostra relazione che ci sta definendo i confini. Devo andare sulla nuova linea, cliccare... Su questa nuova linea che vedete adesso lampeggiare il rosso, scorrere tra le relazioni. Cliccare sul più vuol dire che aggiungo questa linea a una relazione che già esiste, e nella relazione vedremo che comparirà confine con museo della resistenza. Ruolo: è anche non è necessario. Possiamo scegliere outer, vedete che qui la scelta tu in automatico. Possiamo indicarlo o non indicarlo. A questo punto, se noi clicchiamo sulla nostra relazione, vedete che entrambi ora la di giallo, perché entrambi ora fanno parte di questa relazione. Quello che io ora devo fare è continuare questa relazione. Continuare a muovermi Tenho attenzione a non spostare niente. Continuare a muovermi sulla mappa. Vedete che continua a essere questo percorso. Ok. Ed sono arrivato, ci ho messo un attimo a caricare i dati, sono arrivato ad un altro bordo, ad un altro incrocio tra due comuni, se guardo la prima linea, dice che è il comune tra Villa di Tirano e Aprica, ma io so che entrambi questi comuni fanno parte del mio ecomuseo, quindi non mi interessa aggiungere questa linea come separazione tra gli ecomusei, ma invece vado sull'altro confine che mi separa Teglio da Villa di Tirano, quindi Teglio che non fa parte del mio ecomuseo, mi interessa che rimanga fuori da questa linea e Villa di Tirano che fa parte di questo museo mi interessa che faccia parte, quindi anche in questo caso vado ad aggiungerla nella mia relazione. Quindi La mia relazione che ho creato semplicemente la prima volta, la seleziono, seleziono questo elemento come outer e continuo. Dovrò fare tutto il bordo, tutto il confine del, del, del, dell'ecomuseo finché non riarriverò alla prima via che ho selezionato e quindi avrò chiuso tutto il bordo. In questo caso è un confine molto grande perché è un ecumuseo che racchiude otto comuni montani, quindi sono molto, comuni, eh, comuni molto grandi. Una volta che ho concluso questo giro posso cliccare, su, come abbiamo visto prima, su salva e caricare dicendo inseri, inserito confini e ancora una volta cliccare su carica. Ok, questo è semplicemente come inserire un nuovo elemento. Torno alla presentazione che adesso dovreste vedere. Molto semplicemente... Nello stesso modo è possibile, fare, è possibile inserire anche i, eh, le, gli itinerari, quindi inserisco dei singoli sentieri e poi unisco questi sentieri allo stesso modo come ho fatto adesso per, per i confini, inserisco questi sentieri in una relazione. Lasciamo più questa parte tecnica, entriamo in una parte un po' ancora più discorsiva. Abbiamo visto l'altra volta e ci eravamo chiesti quali potevano essere gli elementi di interesse, come contribuire direttamente OpenStreetMap. Abbiamo visto l'esempio. Delle, delle tracciate GPX, quindi io esco sul campo e registro una traccia GPX del mio sentiero e ora vi mostro ovviamente come funziona. Per registrare questa traccia ho scelto due semplici applicazioni. Scusate un secondo, chiudo qui perché se no mi dà problemi. Okay. Ho scelto semplici, due, due applicazioni semplici che sono eh, Open, GPX, Open GPX, tracker, quello sulla sinistra per iOS quindi per iPhone. Orux Map sulla destra o Osm Tracker per Android. Sono tutte interfacce molto semplici, la piccola difficoltà per Android è che Orux Map deve essere scaricato dal proprio sito e non direttamente dal, da, dal Google Play Store come è presente in molti telefoni, Android. Osm Tracker invece può essere tranquillamente installato, ha un'interfaccia leggermente più difficile ma niente di complesso. Quindi abbiamo questo, vi faccio vedere un esempio molto base, base su come usare OpenGPX Track. Vedete esempio, sono nella piazza del mio comune, ho il mio telefono aperto, clicco su Start Tracking, mi inizio a muovere, quando ho finito il mio percorso, vado sul, mi sono mosso, schiaccio su Pausa, quindi fermo la registrazione, seguito schiaccio su salve e mi compare di salvare quel, questo file. Questa interfaccia è anche molto semplice e vedremo la nostra traccia che comparirà sul, sul, sul percorso. Una volta che ho creato la mia traccia, ce l'ho salvata sul telefono, devo inviarmela al mio computer, anche semplicemente tramite WhatsApp, WhatsApp web, ci sono questi sistemi, o dal telefono posso caricarmela, o anche dal telefono non posso direttamente caricarla, mi serve passarmela sul computer. In questo modo posso, mi collego a OpenStreetMap, abbiamo visto nell'interfaccia nell di prima, vediamo che c'è l'opzione tracciati GPX. In questo, su questo testo, se noi clicchiamo, si apre una nuova interfaccia che ci mostra tutti i tracciati che sono caricati. Ad esempio, ieri, quando ho fatto queste slide, 10 minuti prima, qualcuno ha aggiunto questi percorsi all'interno di OpenStreetMap. Noi vogliamo caricarne uno nuovo, quindi clicchiamo su carica un tracciato e ci apre questa nuova interfaccia. A questo punto abbiamo la possibilità di scegliere, con questo sfoglia o cerca, dipende dal sistema operativo, clicchiamo e andiamo a selezionare il nostro file gpx, che è il nostro file tracciato del sentiero che abbiamo registrato, inseriamo una descrizione, ad esempio, itinerario, se ha un nome particolare che vogliamo rappresentare, selezioniamo queste etichette, possiamo tranquillamente lasciarle perdere non che ci interessa, un elemento di interesse è questa visibilità. Cos'è la visibilità? Essendo che questo tracciato GPX contiene delle informazioni di spazio e di tempo sulla persona che ha raccolto questi dati, magari questa persona può essere interessata a non voler far sapere come in un esatto momento dell'anno della, dell si trovasse in quell'esatta posizione. Possibile interesse di qualche persona, non è detto che magari una persona non interessa. Quindi ci sono queste opzioni di visibilità, che ora vi mostro più in grande. Quindi ho pensato di essere privato. Comunque è molto semplice e molto spiegato, è spiegato cosa significa ogni, ogni difficoltà, quindi ogni diverso livello di, di visibilità. Eh, non c'è nessuno interesse particolare, cioè, se a, me, a meno che voi non vi interessa farvi sapere dove eravate, uno è esattamente uguale all'altro. L'unica cosa magari, se, se, un, se io uso una traccia GPX per misurare un sentiero come si parlava l'altra volta, Magari è anche interessante sapere in quanto tempo è stato percorso questo sentiero. Quindi magari mi interessa che sia tracciabile. Quindi ho dei, delle marche, eh, ho, delle, ho dei, dei punti ordinati nel tempo. Quindi posso vedere da, che, da, da a che ora sono partito a che ora sono arrivato, fare la differenza, sapere quanto tempo ci ho messo a, fare questa, a, fare, a percorrere questo percorso. Ok. Quindi semplicemente una volta che ho selezionato questo, clicco su carica, e mi uscirà dopo qualche istante la schermata che il mio file è stato caricato. Vedete che compaiono i miei file, qui compare tutti i file che ho inserito, vedete alcuni file che ho inserito a tempo fa io. Questo è molto semplice. Un'altra cosa che abbiamo visto e consigliato la scorsa volta era l'utilizzo di... Eh... Scusate un secondo, sì. Era l'utilizzo di... Eh... Di, di immagini, quindi utilizzare mapillari per, col, per collezionare immagini del sentiero, in modo da poter stabilire come, come se, se questo sentiero fosse visibile o no. Mi sentite? Sì, sì, vai tranquillo. Ah, ok. No, perché ogni tanto mi scompaiono le telecamere, quindi non capisco se sta funzionando o no. Ok. Eh, quindi... Potete, una cosa che vi consiglio di andare a, ripetere la volta, a riprendere la volta scorsa, se non, sapete, non sto a ripeterla adesso, è l'utilizzo di queste immagini che sono molto utili, così anche se una persona non ha mai percorso un sentiero, vuole capire com'è questo sentiero, ha una traccia anche di immagini che ne descrivono le, le difficoltà, le, la, la facilità soprattutto, magari semplicemente un sentiero in, con una terra molto ben battuta e quindi è facile da percorrere. Altro punto di interesse potrebbe essere anche suggestivo per le comusee fare lo stesso percorso, magari in estate, con eh, i prati, i prati in, con, con l'erba, e in inverno, con tutta la neve. Quindi potrebbe essere anche un aspetto suggestivo da vedere le differenze. Quindi, un altro elemento, tornando più negli nell aspetti che abbiamo visto, è mh, che voleva focalizzarsi è come rilasciare questi dati che molti delle comusee già posseggono. Quindi vi faccio una breve carrellata di questi strumenti, di alcuni diciamo vado consigli che vi lascio per, per collezionare questi dati per renderli disponibili. Sicuramente il consiglio base è, se vi è la possibilità di inserire questi strumenti direttamente all'interno di OpenStreetMap, è sicuramente consigliato perché ci sono moltissimi strumenti che consentono sia l'inserimento che l'estrazione di questi dati. Quindi c'è già tutta una struttura semplice. Nel caso in cui ci siano volontari che abbiano competenze GIS e quindi vogliono creare strumenti anche, diciamo, più complessi o più riutilizzabili, adesso vi segnalo dei piccoli strumenti da utilizzare. Quindi vi, vi consigliavo degli strumenti, dei, dei formati di file che sono il GeoJSON, il CSV, che è il eh, comma separate value, quindi delle colonne separate da virgole che poi andremo a vedere meglio nei particolari come funzionano, il geopackage che è un uno strumento nuovo molti strumenti distribuiti dalle amministrazioni anche ad esempio la stessa regione Lombardia utilizzano gli shapefile che sono degli, del, un formato però proprietario che è sì leggibile ma ci sono tranquillamente degli strumenti come QGIS che magari non so se qualcuno di voi conosce o comunque sono strumenti free ed open source quindi si può usare con libertà ci sono, è pieno di tutorial che spiegano come usarlo per trasformare questi strumenti e adattarli nei formati quindi il primo consiglio, nel caso in cui i vostri dati siano dei punti, quindi eh, dei semplici punti, ad esempio potrebbe essere eh, un insieme dei rifugi sul territorio, oppure un, eh, altri punt tanti punti di interesse delle fontanelle, dei, dei altri elementi, chi ne ha più ne metta? Vi do dei consigli per questi elementi. Lo strumento migliore per in questi casi è il CSV. Il CSV, come ho visto prima, è un semplicissimo da ottenere, perché basta, basta aprire un file Excel o meglio OpenOff in cui si inseriscono questi dati in una tabella. Adesso vi faccio vedere un esempio. È importante all'interno di questa tabella che le coordinate vengano inserite eh, come eh, in latitudine e in longitudine. Adesso vi prendo un esempio di cosa non fare. Adesso vi apro uno strumento, questo file. Vi mostro questo file, il file CSV può essere aperto sia da un visualizzatore di testo come potrebbe essere. Adesso ve ne mostro uno. Ok, vedete? Questo è un file della Lombardia. Vi ingrandisco un po'. È un file della Lombardia. Non, non prendete esempio da questo perché questo è un esempio, purtroppo, che non è da tanto bene. È un file del ministero. Come vedete si fa davvero fatica a capire cosa c'è scritto. Non è ben allineato, non è ben strutturato. Però comunque un file di testo, un CSV, può essere questa struttura. vi mostro, vi mostro lo stesso file, ma in una, una in una struttura più tabellare. Questo è semplicemente lo stesso file che abbiamo visto prima. Semplicemente con questo visualizzatore che c'è cioè per Mac, molto semplice, che fa vedere, però, vedete, che non è che le linee siano tutte perfettamente allineate. Vedete che molto spesso c'è uno spazio tra i campi che crea casini nel, nel file come l'abbiamo visto prima. Se andiamo a vedere l'attitudine su GIS, vedete che qui, tornando al file di testo, vedete che qui c'è dello spazio, ma che è una cosa che non serve. Oppure. Vedete che qui ci sono delle, de, de, delle colonne che sono mal allineate. Vedete qui, questo criterio di monumentalità con degli spazi totalmente inutili. Perché questa cosa? Perché lo, questo, questo file originariamente era stato creato in Excel. Che non è riuscito a recuperare, e quindi si è prestata attenzione a tutti quegli aspetti di visualizzazione. Quindi rendere il file in Excel un file che, che fosse piacevole da vedere. Mi dicono, non li, vedete cosa, cosa non vedete? Per una seconda presentazione. Vedete tutto? Vedete lo schermo? Sì, sì. Si vedevano gli spazi tra, ad esempio, rimetto l'immagine, vedete che, ad esempio, nei criteri di monumentalità c'è tutto questo spazio totalmente inutile nel titolo. Se ve lo mostro col puntatore. Vedete qui. Tra criteri e monetarità c'è tutto questo spazio che è qualcosa di inutile, facendo fatica a caricare, o anche qui vedete questo elenco puntato che vuole andare a capo, ma che in un file di testo questo si perde. Ok, quindi adesso vi do alcuni consigli semplici, è che semplicemente quando vado a creare la mia tabella in Excel, non sto a perdere, a, a darmi cura dell'estetica, perché tanto questo è un file di testo e più è semplice un file di testo, come vedo secondo aspetto considerato, più un file è semplice, più sarà leggibile, considerando che anche che l'ottimale sia che questi file siano, siano letti dai computer, quindi non ci sia un operatore che debba mettersi, una persona che debba mettersi a riscrivere il file per essere interpretato, ma che sia direttamente interpretabile da un computer. Quindi come, come diceva l'altra volta, una delle prime volte Yolanda, se ho il link della licenza è più facile che la macchina lo legga, come qui se il CSV è composto in maniera semplice, e ho in questi, questi spazi estetici, semplicemente per, rest, per fare in modo che siano incolonati rimossi, tutto questo è solamente positivo. Inoltre, un altro aspetto è avere dei campi e dei valori univoci. Quindi, ad esempio, se inserisco il campo latitudine, specificare a cosa fa riferimento. Cioè io, nella mia colonna, ad esempio, la mia colonna nome, magari la colonna nome è un po' generico, posso essere più, più chiaro e più, eh, più specifico nel, nel dire questo nome cosa rappresenta per i punti, per le linee, invece anche semplicemente fa il semplice file gpx che abbiamo estratto può andare molto bene per essere caricato e ancora all'interno di, di, di QGIS è possibile trasformare questi file gpx in altri formati come il GeoJSON. L'operazione è davvero molto semplice, si, proprio con QGIS si trascina dentro il file, si sceglie esporta e esporta come GeoJSON esportandolo come GeoJSON c'è anche la possibilità, a differenza del GPX, il GPX è semplicemente una, un insieme di punti che formano una linea. Il GeoJSON è, oltre, è, uno, è una struttura diciamo, più avanzata e quindi consente di avere anche degli attributi, quindi io posso avere anche più sentieri e dire, questo sentiero si chiama in questo modo, posso avere degli attributi per queste linee, creo come se fosse una nuova tabella che associa delle geometrie a dei valori. Gli altri consigli sono avere dei campi, dei valori univoci e allegare delle spiegazioni del percorso, come ad esempio il nome, della, il nome del itinerario, la difficoltà, il tempo che viene richiesto. Questi sono tutti per linee guida per dei dati, nel caso in cui non si voglia direttamente inserirli in OpenStreetMap, se vogliono essere semplicemente rilasciati. Per l'import, quindi per import, una volta che si hanno questi dati, se si vogliono importarli all'interno di OpenStreetMap, quello che si vuole, quello che si consiglia di fare, è eh, leggere questa pagina wiki, in italiano che spiega questo questa pagina potete vedere c'è il puntatore da qua no. questa pagina wiki che vedete il primo link che rappresenta lei che segna le linee guida per l'import oppure potete segnalare la vostra disponibilità di dati nella mini lista nazionale italiana o nelle mailing list regionali che trovate a questo link. A questa mailing list, se voi scrivete e vi rappresentate come musei dicendo abbiamo questi dati da presentare, sicuramente sarete ben accolti e vi, sarete inviti, vi, spiega, vi darà tutto spiegato come funziona. Vi lascio alcuni esempi utili di, di documenti di Regione Lombardia della provincia autonoma di Trento e delle linee guida nazionali che poi potete recuperare da, da, dalla presentazione che vi lascio nei quali andare a cercare per, per scoprire questi strumenti. La ricordo che le presentazioni e anche la registrazione di questo video è disponibile sul sito della rete dei musei lombardi. Ok, quindi una volta che abbiamo questi nostri dati, uno strumento utile di interesse è come utilizzare questi dati all'interno di una mappa. Molto spesso è utile che ci sia una mappa che rappresenta tutti gli elementi di interesse che ci sono all'interno delle musei e che quindi questi dati siano visualizzati in un certo modo. Quindi vi presento questo strumento che è UMAP, che avevamo accennato la scorsa volta, e vi spiego come, come usarlo semplicemente e come funziona. Per creare questa mappa noi consideriamo che questi dati siano già all'interno di OpenStreetMap. Potrebbe non essere vera questa cosa, io potrei avere bisogno di creare una mappa con dei dati che ho io sul mio computer. La procedura è molto simile, vedremo poi dopo dove si differenzierà. Ho bisogno di due strumenti: che è quindi, questo overpass turbo che mi chiede, mi chiede di, di andare a richiedere i dati OpenStreetMap e un map che è la mia mappa. Vi mostro adesso un esempio che avevo preparato per il gruppo dei poli mappers, ma che è molto semplice: e che poi si può passo molto velocemente perché sono, questa è proprio una descrizione punto per punto di cosa fare, che magari è più facile seguire avendo di fianco le slide piuttosto che impararsela adesso a memoria, diciamo. Quindi, eh, questo era l'esempio di estrarre, le visto che era tutto quello di Natale, di estrarre le pasticcerie che ci sono a Milano. Quindi io mi collego a questo sito, per Overpass Turbo, alla pagina che vi ho fatto vedere all'inizio con tutti i tag, vado a cercare come si mappa una pasticceria in OpenStreetMap e trovo questo tag, Shop pastry. Mi collego e vado su Overpass Turbo. Vedete, ha questa interfaccia in cui ho sulla sinistra, questa, pagina, questa parte bianca che è dove io vado a inserire il mio codice per estrarre i dati, e sulla destra ho una mappa che mi visualizza questi dati. Ho questo pratico strumento che è il Wizard, che praticamente mi, io gli inserisco un testo semplice che adesso vedremo e lui me lo trasforma in una query più complessa. Ad esempio, il mio testo semplice è la mia chiave è uguale al mio valore del tag dove in un luogo. Ad esempio, shop equal pastry, quindi che è il mio tag per mappare le pasticcerie in Milano. Vedete qui scritto un po' in piccolino forse. Eh, quindi una volta che fate questo, se clicchiamo su, build, eh, su, su build, build, query and run, cioè compone questa query da questo testo e, e eh, lancialo, quello che viene fatto è che vedete il testo semplice di prima viene trasformato in un testo un po' più complesso, che ci è anche spiegato, che va a interrogare database OpenStreetMap e ci restituisce tutte le pasticcerie che sono mappate in OpenStreetMap a Milano. Ora io devo esportare questi dati col tasto export, qua è questa procedura, schiaccio su query, devo selezionare la versione compatta di questa query e mi si apre questa nuova pagina dove, dove vedete c'è questo, questo testo, devo copiarmi questo testo, come vi, qua è scritto e spiegato, poi se vi interessa conviene andare a leggere, piuttosto che stare qui a fermarmi, e una volta che ho creato questo testo vado su, sul sito di UMAP vedete questo è il sito, posso fare il login con le mie credenziali di OpenStreetMap in modo che posso salvarmi le mie mappe, quindi nel mio sito delle, posso avere, sempre andare a modificarle, è consigliato registrarsi in modo che se ho dei dati nuovi oppure ho del, dei dati che si cambiano e mi si aggiornano nella mia mappa. Ho dimenticato di dire una cosa importante, perché utilizzo questo strumento di overpass? Perché nel caso in cui questi, da, questi dati venissero poi in seguito riaggiornati, Utilizzando Overpass ho la possibilità di eh, che, che la mia mappa si aggiorni automaticamente. Quindi, in automatico, questa può cambiare e venire aggiornata con i nuovi dati che io, io ogni volta inserisco. Ad esempio, una importante da inserire nel Wizard potrebbe essere la query uh, operator uguale con nome dell'Ecomuseo in, mettiamo Lombardia, che io, io la creo una volta e ogni volta che vado ad aggiungere elementi di cui l'Ecomuseo né gestore, si, agg si aggiorna in automatico questa mappa. Quindi vado su questo portale ViewMap map che poi possiamo inserire il nostro sito, creo un effetto un login, clicco su Crea, Crea Map, in alto a destra, e mi si apre una nuova mappa. Questa mappa è vuota, rappresenta semplicemente i dati che sono già presenti, clicco sul menu, questo, il, il pallino, quello che rappresenta che cerco di mostrare. quello che è indicato dalla freccia, questo che viene chiamato, come se fosse un piccolo database, tanti dischi uno sopra l'altro, che resta da disegnato. Aspetta, ok, qui schiaccio, crea un nuovo layer, nuovo layer, gli diamo il nome che vogliamo dargli noi, poi, poi avete questo pannello dati remoti o remote data, schiaccio, inserisco copio nel pannello urla il link che ci siamo copiati da prima, poi adesso è molto confusionario, ma poi una volta che saranno tutti gli strumenti davanti è molto semplice, schiaccio questo pulsante dinamico, mi muovo su, su, su Milano ed ecco che i miei dati compaiono. Io poi posso collegarmi al pannello qua che mi ha indicato Shape Optics all'inizio, cambiare il colore, cambiare lo stile, col pannello a questo pannello, al pannello sopra quello che abbiamo schiacciato prima posso selezionare anche una, una diversa mappa di sfondo e questo mi consente di creare la mia mappa, vedete che qui è questo prodotto finale che ho ottenuto, con, con eh, diversi, uno sfondo più chiaro in modo da risaltare i miei dati, con tutte le pasticcerie in rosso. Inoltre se schiaccio sulla pasticceria avrò anche questo esempio. Su questa mappa se volete è, è navigabile, è disponibile, a questo indirizzo che vedete qua sopra. Adesso riesco a mostrarvela se funziona. Eh, L'ho dimenticato come si chiama. Vedete qui? Eccolo. Vedete che i dati non ci sono subiti perché i dati vengono richiesti da di OpenStreetMap. E qui compaiono. Se io schiaccio su, ad esempio, mi dice il nome e mi dà anche una descrizione. Tutti questi strumenti che io posso, posso muovermi in questa mappa, posso cliccare, vedere questi strumenti, darmi nome e posso anche dire elencare un maggior numero di attributi. Posso dire dimmi come si chiama la pasticceria, la difficoltà del sentiero e tanti altri elementi. Nel, nel caso del sentiero, ha più senso che la mia presentazione, una volta che ho questo, quindi è possibile, come dicevamo, inserire diversi layer. Ad esempio, qui vi mettevo degli esempi, quindi nome Ecomuseo della Resistenza in Lombardia, portate le virgolette perché mi chiudono la stessa frase, qui sono rappresentate male due doppie virgolette, a questo link, che, che è il link secondo me più importante per gli Ecomusei che è la pagina wiki che abbiamo creato, eh, cliccando, andate sulla pagina che vi ho mostrato prima, dove viene spiegato tutto la struttura di come un Ecomuseo può essere mappato in un'opestitore. Considerate quella pagina, se avete dubbi, curiosità, quella pagina possiamo aumentarla e quindi in modo di rendere più chiaro anche per i futuri, le future persone che sono interessate a aumentare il numero di elementi che è possibile aggiungere. Co però una volta che io ho fatto questa mappa, la cosa utile è che io sul pannello condividi posso crearmi un iframe. Un iframe è un pezzo di codice che io posso inserirmi nel mio sito web. Quindi nel mio sito web del museo, dove ora magari ho la mappa di Google, che mi tocca pagare se super, se, per avere, Posso avere questa mappa gratuita che posso personalizzare nello stile che voglio. Bene, sono, ho corso un attimo alla fine, sono arrivato alla conclusione diciamo, di questi due incontri, ora se avete qualsiasi domanda ve la lascio. Volevo, ho visto che è presente, visto che è stato scritto, quindi volevo ringraziare, credo che sia Fabrizio Scolari che ha già iniziato a lavorare, ha già iniziato a mappare... Eh, alcuni elementi su eh, a Gorno dell'ecomuseo di Gorno vi do questi ultimi suggerimenti e consigli nel caso in cui aveste dubbi non, non abbiate paura a contattare la comunità Vi ho mostrato questo, adesso vi mostro questo quel primo link in cui è possibile trovare tutti i gruppi che sono attivi eh, in Italia o nel mondo, comunque vedete che adesso comparirà questa mappa del mondo, vedete queste zone blu che adesso vi compaiono sono tutte ognuno è una comunità, se vi muovete sull'Italia, vedete che ci sono zone dove ci sono più confini, quindi dove ci sono più poligoni, quindi ci sono più comunità, ma, semplicemente sono comunità magari regionali, ad esempio cliccando sulla zona di Milano, vedete che sono riportati tutti i gruppi, quindi parte del Polimapas che è un gruppo di Milano, sulla destra c'è il canale Telegram, c'è la pagina Facebook, c'è Twitter, ci sono gli strumenti più usati principalmente sono le mailing list. Ad esempio, potete usare tutti questi strumenti per entrare in contatto con la comunità. Altro consiglio, scusate, è cercare nelle pagine wiki come vi ho fatto vedere all'indirizzo di prima, quindi su eh, a questo link che ora vi rimostro, a questo link che ora vi compare, quindi wikiopenscriptorg slash wiki, /wiki -map features. Qui c'è tutto l'elenco di tutti i possibili elementi che, ci sono poss che è possibile inserire in OpenStreetMap. E l'ultimo consiglio è che magari, anche usando l'editor di base, può essere che ci sia qualche piccolo errore, qualche piccola cosa che succede. Quindi ci sono questi strumenti, come ad esempio osmose, che ci, ci dice se stiamo sbagliando a fare qualcosa. Tutti stanno sbagliando, anche io. Sbagli adesso, aprendo questo link. Apriamo questo link, non è possibile aprire il link. Copiamo questo, scusate, torno alla presentazione. Mostro che andando a questo link e inserendo il proprio nome, come utente, vedete che vi compariranno tutti i possibili errori che sono stati commessi. Vedete che anche io che comunque diciamo, ho un po' di anni di esperienza comunque di errori ne commetto. A volte sono cose sbagliate in più nel senso che non sono davvero errori, ma sono cose che, eh, errori che non, cioè sono possibili errori, ma che non sono stati mostrati. Vedete che ce ne sono di diversi tipi, alcuni non sono rilevanti, posso anche vederli questi miei errori sulla mappa. Vedete ad esempio questo caso, vabbè, sono, siamo in Malawi, qui mi segnala che queste strade non sono, questo errore in realtà non è un errore perché dice che le strade c'è un piccolo gruppo di strade che è separato dal resto del mondo ma perché siamo su un'isola molto piccola e quindi se quest'isola è separata dal resto del mondo non ci possiamo fare niente quindi a volte sono degli errori ma che sono molto chiari e spiegati bene che quindi può essere anche utile questo strumento per andare a indagare e vedere se ciò che si sta facendo lo si sta facendo bene o magari ci sta un attimo confondendo e tornare sui, sui, sui, sui, sui, sui, sui, sui, sui propri errori ricordo, invito ancora una volta a eh, nel caso in cui dovreste avere dubbi, qualsiasi dubbio o non sapete come fare, vi consiglio: vi rilascio la mia mail lorenzo.stucchi.wikimedia.it, alla quale potete scrivermi in qualsiasi momento, qualsiasi modo e cercherò di aiutarvi nel miglior modo possibile. Con vi segnalo quest'ultima pagina, anche quella che, che vi rimostro l'ultima volta, che abbiamo iniziato a scrivere con, con Yolanda Pensa, che è, rappresenta tutti vedete qui spiega cos'è un ecomuseo e ci spiega come questa parte principale come mappare un ecomuseo, che sicuramente è una parte che andrà a espandersi ci inizia a segnalare quali sono i punti di interesse i, i tag da inserire quando si sta andando a mappare un museo detto questo io concludo, se aveste domande sono qui per voi io... Anche... eh, buongiorno Ho non. Un... Fermo un secondo così li vedo. Prego. Ho sentito qualcuno che stava parlando. Sì, sì. Una... Voglio... No, no, Basta. Mi metto in coda, mi metto in coda. C'è uno strumento che stai parlando, prego. Sì, io, io volevo chiedere un'informazione, no? Io ho fatto la registrazione eh, su OpenStreetMaps, che che però non trovo più eh, la mail che avevo ricevuto per fare l'accesso a Io qua ho fatto la registrazione su come il museo vale del Caffaro, no? E mi entra come... Eh, ma, eh, il, mio profilo, il mio profilo, io entro in setting... Ho messo le descrizioni, e comune se CAFRO eh, con la mia email, Lorenzo Bacchetti ti la password, quando faccio la conferma la pause, password non me la accetta, poi, okay. eh, dopo, okay, poi dopo non me la accetta io vado avanti, c'è scritto non non, non, non so cosa significa, external authentication, non so cosa significa quello, vado avanti, ho messo una descrizione di quello che è l'ecomuseo, vado sì, avanti allora, Adesso vi mostro il mio, che magari rende chiaro anche perché. Cioè, che sono le imposta... impostazioni. Vediamo se il mio non si e... mostre, non sto mostrando prima che si poi... mostra la password. E poi dopo e... mi dice eh, sfoglia per mettere l'immagine che io volevo mettere il logo dell'ecomuseo della Valle del Caffero, però facendola selezionando, eh, facendo sfoglia, vado sul destro per eh, sfogliare la, la mia... Sì. Eh, la mia icona da inserire, però non me la accetta. Sì, però può essere che. Si... Quello può essere un problema di, eh, del formato. Quindi potrebbe essere necessario cambiare il formato, è un iPeg normale che comunque mi, me lo segnala vicino a sfoglia, però non riesco a caricarlo. Ecco. Magari se sta mettendo solo un po' di o, Se no, comunque adesso vi mostro nelle impostazioni. Scusi, ecco, no, Lorenzo, scusi, è, io non so dove lei dov è in questo momento su impostazioni, ma ah. su, quale, su quale piattaforma allora, io... è per, per leggere quelle cose lì? Io non, io non le trovo le cose che sta dicendo lei. Allora, sito di OpenStreetMap facendo login. Allora, allora vado. Scusi un attimo, eh. sì, facciamo, facciamo una cosa. Questa cosa poi magari se mi scrive, se non riesce a risolvere la okay, domanda. Se sono OpenStreetMap su Google, no? normale. Sì. Io login, login non lo trovo troppo. OpenStreetMap apro quello e mi, sì. esce, eh, mi esce la mappa Ecco Valle ma, ma, del Caffaro. No? Mi okay. esce la pagina che ho inserito. Non mi, entra, non mi esce la cartina ge, con la geolocalizzazione di, della via dove è, è, è posizionato il nostro Museo, che io avevo no, già inserito. È... Sì, ok. Se cerchiamo. Mi In esce un'altra. In alto a destra esce il nome utente o esce qualcosa. Cioè, sì, esce così, è come fa. Faccia? Poi c'è okay, scritto allora. My Profile, My, profil, my, profil, my Settings, Logout. Ok. Cliccando su My Settings. Sì. Si apre la pagina come quella che sto facendo vedere io. Sì, è dove c'è la compilazione dei dati personali del esatto. per museo. Scendendo sotto sì. sì. questo testo sì. c'è lingua predefinita sì. o sopra l'immagine. È lingua predefinita è italiano messo. magari sarà in inglese okay. se, no, eh, se, no, se è... si scrive scrivere io adesso vale. avevo selezionato italiano me lo dai in italiano dopo mi dice latitudine e la longitudine ma non riesco a inserirla avevo già provato anche per yeah. mia figlia ecco adesso qua adesso scorro come lei, vado alla cartina alla, alla mappa però mi esce una mappa azzurra Azzurra sì, con è... posizione. No, la cosa che può essere è che qui c'è questo campo password serve per cambiare la password, non serve inserirla, sì sì, sì, sì. Ma, a pagina, che... a momento... ma a prescindere da quello lei. Adesso io vedo che lei ha una, sulla, sulla mappa ha la mappa diciamo di geolocalizzazione, di mentre io ho una mappa azzurra che non, che non mi che... indica sì, la posizione Può essere che il computer non abbia la, il posizionamento e quindi non si riesca. Sì, questo, questo, infatti, quando, questo, quando questo quando mi è un po' di interesse. Qua mi dice geolocalition error, che c'è un errore di geolocalizzazione. Cosa posso fare per riottenerla? Niente, perché probabilmente il computer non ha un sistema per, per essere localizzato. però in questo modo non si sta andando ad aggiungere un elemento. Per andare ad aggiungere un elemento serve tornare alla pagina principale come questa, muove, selezionare qui. Dov'è che, dov che si trova l'ecomuseo? Ah, in che paese? Eh, Valle del Caffaro, l'ecomuseo Valle del Caffaro, vale provincia di Brescia. Non so, la zona non esiste. Eh, eh, vale, cui... vale, sul, sul lago di Idro, lago di Idro, provincia di Brescia. Lorenzo, prova a dire un comune. Basta il comune, comune di Bagolino, del... ba Bagolino via eh, parrocchia 34. Comune di Bagolino. Ok, sul comune, cioè il, io devo muovermi sul comune e andare ad esempio nel, vabbè, ipotizziamo che sia il municipio, io mi muovo nel punto dove è sì. e con la procedura che ho fatto prima schiacciando su modifica vado a inserire i dati all'interno del prescritto. Quella che vedo nel mio profilo è solamente un'interfaccia diciamo, per creare una comunità e quindi sapere dove ognuno è situato, ma non, quello non va sì. ad aggiungere dati all'interno del prescritto, è solamente una sì. cosa in più ho oh, capito se qualche domanda su, su... io credo che bisogna mettere in pratica no? più, che do... più che fare domande bisogna provare no. perché queste cose sembrano difficili fino a quando poi dopo non le hai messe in pratica io stesso ho inserito il... la sede del mio ecomuseo è una cosa banale fino ad adesso però non sapevo farla quindi metterla in pratica e poi cercare magari di tenere in contatto. Per... Scusate, sento dei rumori di fondo, bisogna spegnere il microfono, altrimenti non andiamo. Volevo, in... volevo fare, me l'ho messo in coda, fare una, una richiesta di precisazione. Eh, sì, Lorenzo. Eh, io anni fa eh, usavo OpenStreetMap no? perché mi piaceva poi si diceva la licenza ti permette di... quello che tu stai facendo vedere è l'OpenStreetMap giusto? Sì. è la stessa è identica? è sempre quel... è sempre lui dal 2004 oh, ecco e lei Yolanda invece apre una pagina dedicata agli Ecomusei giusto? allora per quello che, allora, semplicemente OpenStreetMap è questa mappa, siccome bisogna coordinarsi tra persone per lavorare insieme, quello che è stato fatto è stata creata quella che, una sorta di Wikipedia di OpenStreetMap che spiega come funziona, che viene chiamata semplicemente Wiki. Quindi se vi collegate a wiki.openstreetmap.org avete tutte queste informazioni. Se andate sulle ah. pagine, nelle varie pagine, poi c'è un elenco di caratteristiche, di, di tante pagine che spiegano come inserire questi elementi, fanno una sorta di guida, di documentazione di quello che c'è e quindi tutto questo è utile per, eh, per potersi coordinare tra persone. Quindi quella che vediamo sempre, quella di prima era la pagina utente di, di Yolanda che lei si è creata, ha creato questo testo che stiamo andando ad aggiungere un po' che spiega come fare, questo, come, come, andare, come inserire questi elementi. Quindi tutto parte... Tutto parte dallo stesso OpenStreetMap, ma è sempre tutto lo stesso Ci Sono tanti altri progetti che poi si sono creati a fianco. Ho capito. Va bene. Allora, un po' la usavo. Un po'. Va bene. Mi piacerebbe. Mi anche un a un una, in una cosa in Bye, bye. Um, allora, le spiegazioni che ha dato Lorenzo oggi sono abbastanza complesse, abbastanza tecniche. Ha dato una panoramica di tante operazioni che si possono fare, diciamo da quella più semplice che è inserire un punto come quello dell'ecomuseo o modificare un edificio, che è una cosa che... Um, è più, a, è più a portata di tutti, è un'operazione un abbastanza semplice che veramente vi incoraggiamo a, a fare e può servire anche per segnalare il patrimonio eh, indicare a, le chiese oppure degli edifici importanti del vostro territorio quindi eh, è un tipo di segnalazione anche per gli esercenti per indicare se c'è un negozio di alimentari, insomma è un tipo di eh, tecnica eh, che può veramente diventare una cosa abbastanza, eh, abbastanza da usare ogni volta che succede qualcosa nel vostro comune c'è una modifica, c'è un nuovo gestore eh, viene aperta una nuova attività è una modifica che può essere fatta in modo appunto abbastanza rapido eh, Lorenzo però ha mostrato anche delle operazioni più complesse come quella di cost costruire una relazione, creare eh, anche i confini dell'ecomuseo o definire dei nuovi itinerari che sono delle, delle cose che non tutti sanno fare, nemmeno anche utenti eh, che fanno delle piccole operazioni su OpenStreetMap e quindi l'obiettivo anche di questo incontro era registrare questa documentazione e quindi accertarci che lo sappiamo fare anche in futuro e che abbiamo comunque una pratica per farlo. Um, questa operazione quindi non, non, non siate scoraggiati, ha senso cominciare anche da, da piccoli passaggi ma è bello anche sapere di poter uh, creare delle informazioni sempre più ricche, sempre più strutturate su Map e coordinarci tra noi in modo tale da farlo nel modo migliore e farlo in modo tale che anche i dati possano essere facilmente accessibili per tutti. Uh, per che volevo anche ringraziare Lorenzo per aver appunto creato anche tutta questa procedura questa pratica, anche questo sistema per aiutarci poi anche a coordinarci magari anche con, eh, e con musei di, al di altre nazioni e non soltanto italiane eh, anche in futuro grazie volevo eh, aggiungere eh, eh, volevo appunto ringraziare anch'io Lorenzo abbiamo in regione Lombardia un progetto per, diciamo di sviluppo di questi di eh, questi, questi dati con licenza libera eh, che, abbiamo chiamato, eh, che abbiamo chiamato paesaggi sostenibili del cibo paesaggio. allora sarebbe bello eh, attraverso questo progetto appunto eh, andare sicuramente a Regione Lombardia per migliorarlo negli aspetti eh, migliorabili eh, come ad esempio quello della, della cartografia su un mappo, altre cose che magari non mappo, tecniche che vorremmo vedere, ma davvero metterci in rete anche in questo senso: cioè creare non solo dei singoli ecomusei che mettono il proprio patrimonio, i propri, i propri, la propria rete escursionistica, fotografia, eccetera, ma una rete di ecomusei che. Utilizzano le licenze libere che si mettono, appunto, eh, insieme per creare appunto sinergia anche in questi termini. Chi è interessato sicuramente di in Regione Lombardia sa come fare, perché ecco, Lombardia sì, a questo fare. progetto l'abbiamo detto molte volte: quelli delle altre regioni magari ci possiamo pensare magari, e valutare appunto come eh, tradurre questo, questo progetto. Eh, appunto come progetto di rete nazionale, ad esempio, eh, da sviluppare nei, nei, nei prossimi tempi.